Era un locale dove, dove facevano, si giocava a Tomola, mm -hmm. allora andavamo lì e ognuno puntava mm -hmm. e, e tentava di vincere qualcosa, no? Non mi ricordo chi era, chi era il di questa cosa, io ero dei ragazzino, potevo avere, non so, 8-10 anni, ma... facevano i giochi. <ride> come, quelli, Era... come quelli da adesso, come si chiamano? Quelle facciano ah. le tale. Il bingo. Il bingo. <ride> come il bingo. si può bene, questo tipo bingo, sì. Però logicamente con, lo, con le risorse economiche dell'epoca <ride> certo. erano proprio scarse. Scarsissime, scarse. La maggior parte di questi qui partecipavano magari nemmeno, nemmeno giocavano però, no? quanto giocavano se ti ricordi quante lire 5 lire 10 lire, lire. lire massimo ah. quelle lire quelle no. lire io giocavo con mia